Si sa, da quando esiste YouTube le cose che fanno più successo sono. come posso dire? Ah sì, le stronzate. Ma in questo oceano di penne mele hanno spenne per una fiabile luce di intelligenza. Che non viene nemmeno considerata su questa piattaforma. Oh no. Oh no. Oh no! Oh no! Oh yeah! I canali Edu. Che cos'è l'Edu? è un genere composto da vari tipi di video da quelli scientifici a quelli letterari che palle! sono tuttora convinto che avere un canale del genere è molto difficile questo perché devi riuscire a parlare di argomenti alla fine scolastici in modo da attirare tutti specialmente quelli in età scolare tra i canali edu, ne spicca uno in particolare Science for fun! La formula del suo successo? Credo che il suo successo derivi dalla curiosità della gente. Questo perché il curioso video va a spiegare la scienza che si dava già dalle cose di tutti i giorni. In questo modo riesce a portare sul suo canale chiunque. Da ragazzo che va per a scuola e vuole sapere se con me risponde a casa e testa a crocette. Supponiamo di essere di fronte a un quiz. Abbiamo risposto a tutte le domande che conoscevamo. Ce ne avanza ancora una manciata. Possiamo decidere se lasciarle in bianco oppure provare a rispondere a caso per rosicchiare ancora che punticino ma col rischio di peggiorare il voto finale. Che cosa fare? Dipende da fail. A chi magari vuole scoprire la fisica nella vita. Questa è una bottiglia di birra e dentro di sé nasconde un fenomeno fisico spettacolare. Guardate un po' qua. Già, perché in quel momento si generano istantaneamente delle onde di compressione e di espansione che scorrono avanti e indietro lungo la bottiglia e vengono trasferite alla birra stessa, creando delle variazioni di pressione che dilatano e contraggono le bollicine nel liquido. Quindi, per quanto mi riguarda, questo canale è promosso a pieni voti proprio e come segno della mia approvazione avrà il mio timbro non è bellissimo e voi cosa ne pensate del suo canale conoscete altri canali anche molto piccoli in video del mio timbro io sono Jake e questo lo sta al verano mondo di Jake